Oggi è venerdì 18 giugno e le telecamere di informare online sono al Parco San Gaetano Enrico, oasi verde di ricreazione di Secondigliano, dove si è svolto il block party, festa folkloristica ispirata direttamente dal quartiere Bronx di New York, ma rivisitata in chiave napoletana dall'ARSEC, laboratorio di scossa secondiglianese. Associazione non profit che ha come mission principale la riqualificazione territoriale attraverso manifestazioni culturali e artistiche a sostegno del senso civico e del rispetto ambientale. Nel parco, gremito da gente, a corsa da tutto il quartiere, era presente anche l'assessore ai giovani Alessandra Clemente, che ha sponsorizzato il progetto includendolo nella rassegna Giugno Giovani. Alla manifestazione hanno partecipato gruppi musicali composti da giovani appartenenti a vari generi jazz, percussioni africane, pop e musica d'autore. Oltre all'ARSEC hanno partecipato attraverso autofinanziamento anche associazioni molto note come Adapassan Uttata, L'Agora Partenopea, Cosdam, Endless Project e Scampia Rugby, tutti operanti nell'area nord in quartieri a rischio. Per capire meglio di cosa trattasse la manifestazione abbiamo intervistato Vincenzo Strino, uno dei soci fondatori dell'ARSEC. Noi abbiamo voluto ricreare le l'atmosfera che di solito si crea nei grandi parchi metropolitani d'Europa eh, fondendoli con questa atmosfera fondendola, incrociandola con quella che è l'idea del block party del Bronx di New York quindi fare la festa dell'isolato ma al tempo stesso eh, insomma con le atmosfere acustiche folk del, dei parchi d'Europa insomma quindi Europa e America insieme. Ho letto che il vostro, la vostra manifestazione tende a infondere anche un senso civico e ambientale. Sì, eh, l'idea di fondo è quella di sensibilizzare il quartiere, la cittadinanza verso un bene comune che è questo parco che secondo noi è splendido e insomma, è visto che a seconda di anno ci sono le eccellenze perché non sfruttarle.